Eh, prima di tutto, benvenuti, io mi chiamo Martino Iniziato, sono dell'associazione Lapsus. Prima di tutto presento un po' la nostra associazione, che è un'associazione che lavora da sette anni presso l'Università Statale di Milano. È nata principalmente a Storia, perché è stata formata all'inizio da studenti che frequentavano il corso di studi di Storia, ma piano piano si è allargata anche agli altri corsi, perché appunto qui ci rivolgiamo principalmente a Scienzi della Comunicazione, anche se il laboratorio è aperto tutti gli studenti di corsi umanistici stiamo facendo un laboratorio sulla storia del cibo a mediazione linguistica e culturale, lavoriamo anche a scienze politiche, insomma, siamo attivi più o meno su tutti i corsi umanistici. E l'intento con cui lavoriamo è quello di cercare di dare un contributo in collaborazione con i docenti e anche i, come dire, chi ancora non è docente ma pian piano eh, sta come dire, affrontando un percorso di studi eh, accademico per cercare appunto di dare un contributo che possa un po' rinnovare, rilanciare lo studio delle, delle scienze umanistiche all'interno dell'università. Uno studio che spesso magari arranca un po', risponde a domande come è, eh, un po rimaste un po' ferme nel corso degli anni, eh, per cui cerchiamo appunto di dare un contributo in questo senso, sia dal punto di vista di dei contenuti dei laboratori che proponiamo sia anche a livello di supporto didattico e di strumenti con cui cerchiamo di, fare, di proporre i nostri laboratori. E cominciamo oggi col laboratorio dedicato ai populismi. Un tema che, quello dei populismi, per noi è un'evoluzione di un percorso iniziato due anni fa, sempre con il professor Cuzzi con cui abbiamo eh, dato il via eh, a due laboratori che sono stati abbastanza simili come argomenti ma no? che hanno occupato due anni accademici diversi, sulle eh, destre radicali eh, del Novecento sostanzialmente, un tema eh, che da sempre è un tema caratteristico degli studi del professor Cuzzi, anche del dottor Rosati, e che è un tema di come dire, grande interesse per chi si occupa di storia per quanto riguarda il Novecento, ma che non è un tema secondario nemmeno oggi, alla luce di quello che sta succedendo in Europa, ma non solo, tant'è che se andrete a vedere l'archivio dei laboratori, sono anche lezioni dedicate alla testarità negli Stati Uniti piuttosto che nel nord Europa, nel mondo islamico e così via. Eh, questo laboratorio sui populismi rappresenta un po' un'evoluzione di quel percorso e l'abbiamo promosso per cercare un po' anche di, di darci gli strumenti per orientarci nel tempo, nel tempo presente. Appunto, a, a, andando in cerca, nella storia, di esempi di, di movimenti populisti da studiare e da comprendere eh, come esempi che possono comunque darci un, un contributo, un background per anche orientarci nel, nel tempo presente. L'ultima lezione di questo laboratorio, come avrete visto, è dedicata alle recenti elezioni europee, quindi a quella del 2014, dove c'è stato... Una, un forte avanzamento delle formazioni comuniste, o comunque, fra eh, virgolette, antisistema. Il problema che ci siamo posti è, andiamo in cerca, dall'Ottocento circa ai giorni nostri, anche se le prime lezioni sono dedicate alle epoche precedenti, andiamo in cerca della storia di movimenti, di episodi e personaggi che possono darci gli strumenti per comprendere un po' le origini culturali, sociali ed economiche di alcuni fenomeni. Quindi questo è un po', il il pregresso che sta a questo laboratorio. Credo di aver detto tutto, io lascio la parola e ringrazio intanto il dottor Lea Rosati che eh, ha collaborato con noi, con cui collaboriamo anche con lui da, da tempo, per la, insomma, la, la struttura del laboratorio, ma soprattutto, e non lo dico in maniera formale, il professor Cunzi che in 448 ha messo in piedi una lezione di riserva, e con cui da tempo collaboriamo in maniera virtuosa, insomma, le ringraziamo molto dell'opportunità che, che ci dà ogni volta. Buon laboratorio, e a disposizione. Io sarò brevissimo per lasciare no, no, no, spazio no, no, no, al, al professor Rossi. Sì. Come vedete, se date un'occhiata al programma, abbiamo provato a tenere insieme un tema particolarmente stringente come quello del populismo, un tema che ha. Compare e scompare in maniera classica in diversi contesti, eh, sia geografici che storici, e anche in, diverse, in diversi contesti politici. Quindi, abbiamo provato in qualche maniera a tenere un po' sulla scorta della definizione iniziale, quella da cui un po' partiremo oggi, e poi cominceremo a, a strutturare all'interno del laboratorio, eh, un approccio multidisciplinare, prima di tutto perché riteniamo che. Eh, vada fatta una voce sicuramente di natura, di natura storica, questo siamo, per cui da questo partiamo abbiamo individuato diversi contesti geografici, diversi focus storici da questo punto di vista eh, però ci tenevamo a tenere insieme anche l'oggi, quindi come questo si ritara poi lo vedremo nelle varie epoche, nei vari contesti sociopolitici ma anche un po' gli aspetti politologici, in maniera tale da dare uno spettro particolarmente ampio Uh, divisione sul tema, è un tema difficile un tema di cui spessissimo anche nel mainstream se ne parla uh, è un tema che per sua natura è talmente spingente poi appunto adattarsi a più contesti. Abbiamo provato a fare ovviamente delle scelte abbiamo provato quindi a concentrarci sugli esempi uh, che abbiamo ritenuto più rilevanti uh, diciamo, degli di esempi di populismo, di populismo politico di movimenti populisti, di anche eh, ideologie o oh, sfumature di ideologia eh, del populismo tenendo appunto presente uno sguardo multidisciplinare eh, ponendoci anche il problema dal punto di vista storiografico di come inquadrare, eh, di come inquadrare, questa, di come inquadrare questo concetto eh, per questo abbiamo provato un po' a spaziare sostanzialmente dalla eh, metà, del, metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri, ricostruendo sia il termine in particolare lo vedremo anche con eh, la professoressa Lani sul primo noto, diciamo, classificato come tale movimento populista che è quello russo, abbiamo poi eh, guardato anche le sue, le sue varianti in contesti magari un po' più lontani per noi però vedremo che poi questo ritornerà come l'America Latina o eh, gli Stati Uniti eh, abbiamo guardato anche e approfondiremo particolarmente il rapporto del populismo con le destre radicali e con l'etnoregionalismo siamo in un giorno in cui ovviamente la variante populista alleata con le destre si fa, fa particolarmente sentire anche, anche in Italia dopo aver avuto degli explo a livello europeo, di questo ne parleremo a lungo, eh, così come saremo anche attenti e non possiamo non farlo, visto anche eh, la facoltà, il corso di studi che fate all'aspetto comunicativo del populismo, l'aspetto de sia della propaganda lo vedremo per l'Ottocento, per il Novecento, ma lo vedremo anche connesso ai mezzi di informazione di massa e ai modi media. Per cui abbiamo previsto anche un momento in cui riflettere sulla propaganda sia radio-televisiva sia quella delle web e social network da questo punto di vista. L'Italia è un contesto di osservazione, un contesto di studio privilegiato, è inutile, inutile spiegarvi perché è anche le varie declinazioni di uno stile populista nella comunicazione politica, nell'organizzazione eh, dei, dei movimenti politici e dei partiti, poi eh, risulta essere appunto importante in questo paese, motivo per cui abbiamo ritenuto anche di vederne un po' gli esempi in altri contesti, ma concentrandoci anche, se vedete il numero di lezioni dal punto di vista della storia europea e anche del contesto italiano, saranno corpose e ne, e ne parleremo. Eh, quindi vi chiederemo un po' di elasticità anche dal punto di vista di tentare noi ovviamente vi daremo una un'infarinatura vi collocheremo in maniera storica e sociopolitica quello di cui andremo a parlare però ovviamente da voi è preteso anche uno sforzo per riuscire a, poi a creare e a comporre questo mosaico noi in primis vi diciamo che è complesso noi abbiamo sempre un'abitudine un po' sperimentale in questi laboratori ci piace anche molto l'interazione con gli studenti eh, voi corso dovreste anche fare un elaborato per cui eh, normalmente anche durante il corso in base alle vostre esigenze, alle vostre domande, ai vostri studi pregressi o a quello che il corso vi comunica nelle varie, nelle varie lezioni ovviamente sarete chiamati a farlo formalmente ma speriamo che la cosa possa anche interessarvi e speriamo di poter eh, lavorare con voi in maniera proficua. Di volta in volta forniremo bibliografie, forniremo strumenti anche consultabili eh, sul web, ovviamente c'è spazio anche per la vostra attività di ricerca, per le, le, vostre, le vostre curiosità, normalmente ogni lezione finirà con una serie di d'ora, quello che riusciamo a ricavare di domande e curiosità, altrimenti poi tentate richieste di approfondimento, altrimenti ci possiamo tranquillamente eh, sentire via mail anche nel momento in cui dovete preparare questo piccolo elaborato anche per concordare le bibliografie eh, e temi. Come sempre abbiamo provato a, a tenere insieme un approccio, eh, un approccio storiografico, un approccio multidisciplinare ma anche restando ben ancorati all'oggi, consapevoli che un po' il nostro background, un po' la nostra impostazione storiografica è che eh, riflettere a livello, a livello storico sia anche riflettere per forza di cose sul presente, un presente che spesso indaga il in passato per capire meglio che cos'è quindi diciamo, io non ho da aggiungere particolari, particolari annotazioni se poi avremo delle altre cose da dirci ce le diremo durante, durante, durante le lezioni proviamo a fornirvi gli strumenti anche dal punto di vista sia audiovisivo che web più funzionali anche al fatto che potrete, possiate studiare in maniera, in maniera comoda e il più possibile compatibile con i, vostri, con i vostri ritmi di vita eh, oggi abbiamo una lezione introduttiva ovviamente e la facciamo fare al professor Cuzzi che è un po' il nostro maestro eh, se accetta, accetta questa etichetta di noi poveri alieni e anche diciamo, formalmente colui che si occupa di questo laboratorio e che ha permesso anche di dare spazio a noi giovani studiosi in questo senso, questo è un altro ringraziamento no? non di maniera ma, ma reale e, e proviamo un po' a introdurre l'argomento Proviamo un po' altro l'argomento, proviamo anche un po' a riflettere sulla nominalistica del populismo e affrontiamo un po' questo soggetto sfuggente effettivamente, che proveremo a inseguire nei vari contesti, nelle varie epoche storiche, per capire un po' come si trasforma, o meglio forse come si adatta e come influenza anche quello che è intorno dal punto di vista politico e sociale. Quindi ringrazio e passo la parola.